che piaccia play, dai like, ci stanno le etichette online, like, che condividi uomo che non basta mai, Maxi, <totipo> ma Maximi che sta a capo di tutto il branco qui non basta il rango alto, sta a giocare non <tipo> si altro è ombre, ma dalo, ma <tipo> camperò dietro la cruce, <tipo> devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, devi condividere tutto e di più, forza fallo pure tu perché con le etichette di Roma stare sempre un passo in più If you had one shot or one Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi spiego, vi voglio spiegare come eh, avere un NAT1 in game, però questo metodo funziona solamente per gli utenti Team o Telecom Italia ragazzi quindi allora per fare questo dovete andare in uh, configura connessione internet ragazzi quindi dovete andare eh, ovviamente nelle vostre impostazioni seguite tutti quanti i passi e dovete scegliere il tipo di connessione che avete se, se LAN o WIFI in questo caso io ho LAN e vado a scegliere lan a questo punto una volta che ho scelto lan metto personalizzata ragazzi personalizzata perché dovrò andare a cambiare alcune cosine quindi andiamo a schiacciare ed entriamo in uh impostazioni dell'indirizzo IP ragazzi dobbiamo andare in ppoe come state vedendo id utente ppoe e dovete inserire queste credenziali allora id utente PPOE, alice ADSL tutto in piccolo, password PPOE, alice ADSL tutto in piccolo, ragazzi, in questo modo avrete il NAT1 senza dover andare nel router e cambiare le impostazioni del router e continuate a fare la vostra la vostra impostazione di rete e dovete mettere tutto come avete visto insomma dovete lasciare tutto come sta come, come sia insomma automatico tutto il resto come l'avete visto nel video né di più né di meno ragazzi poi alla fine fate la verifica della rete e avrete un NAT1 è abbastanza semplice come cosa il NAT1 vi dà eh, diciamo possibilità di sentire tutti in parti vi dà meno problemi insomma per determinate cose poi specialmente per chi gioca a FIFA eh, il NAT1 è fondamentale quindi eh, detto questo ragazzi spero che il video vi sia di aiuto mi era stato richiesto da qualcuno non mi ricordo chi eh, un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti